Secondo voi, riusciremo a trovare la casa dei sogni del nostro acquirente di oggi? Venite con me, scopriamolo! Ciao, io sono Kathleen. Andiamo ora a conoscere il nostro cliente di oggi. Un benvenuto a John! Ciao a tutti! Ciao John, sei pronto a visitare questa splendida casa? Fantastico! Non vedo l'ora di scoprire questa casa. Avete sentito? E allora entriamo. Ah, sì, entriamo. Oh. Eccoci, John. Quando Beh, ho visto sì, questa abitazione quest sono rimasto sbalordito. Avanti. Devo dire wow. che Catherine ha colto nel segno. Immaginavo una casa così veramente interessante in tutti i suoi spazi. Devo ringraziare Catherine per questo. Fantastica. Oh, wow. hai visto wow. che meraviglia sure quando ho presentato I la casa a John credo che sia stato amore a prima vista era contentissimo continuava a guardarsi intorno e penso proprio gli sia piaciuta credo la visita sia andata molto bene e guarda questo apparecchio pensa John è in grado di raffreddare tutta la stanza ma è incredibile questo oggetto ci puoi appoggiare sopra la wow. giacca ora vediamo altre stanze della casa pensa John se qui ti stendi wow, wow. puoi dormire bene John siamo arrivati alla conclusione abbiamo visto tutte le stanze della casa ma ora voglio sapere da te cosa ne pensi? Quali sono le tue impressioni? Vedi Catherine, penso sia una proprietà dove poter fare un investimento e grazie a te. Ah, oh, bene. Credo proprio che la comprerò, sì. Credo che questa casa sia fantastica, eccezionale, veramente troppo troppo bella. Credo che seguirò il consiglio di zio Sam, Butterò giù tutto, farò tutto in legno così. In legno. Sì. Al prossimo Tornado no. crollerà tutto e noi lo rifaremo da capo.